Allora, stiamo già lavorando in provincia su tutte le priorità che rimangono ovviamente la, la viabilità, le opere pubbliche, la difesa del suolo, quindi il distesso idrogeologico, ma anche l'edilizia scolastica, i rifiuti e eh, le questioni ambientali. Queste sono eh, le cose sulle quali stiamo già lavorando. Ovviamente in questi primi giorni ci stiamo organizzando, eh, stiamo riordinando un po' anche pian piano la macchina amministrativa e eh, pian piano ci avviamo ad affrontare eh, già le tematiche più delicate, per esempio sulla viabilità stiamo approntando il piano quinquennale della manutenzione stradale con i fondi del MIT, del Ministero Infra delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovviamente eh, comunicheremo nel dettaglio i contenuti del piano, ma investiamo 7 milioni all'anno Uh, cominciamo ovviamente dal 2019, ma nello stesso tempo stiamo aggiudicando tanti appalti, tante opere che uh, an, saranno iniziate nei prossime settimane, nei prossimi giorni nelle prossime settimane. Poi ovviamente incontrerò uh, tutti i dirigenti, sto già incontrando i dirigenti dell'ente per organizzare bene il lavoro da fare e uh, nonché i, i direttori generali delle, delle società partecipate della provincia che sono a Reghi Multiservice e eh, ecoambiente. Due eh, cose importantissime perché con Areghi stiamo cercando di salvaguardare i servizi ai cittadini, agli enti, ai comuni sulla viabilità, sull'edilizia scolastica, sulla verifica degli impianti termici e sui musei e con ecoambiente sapete bene che gestiamo ancora eh, lo stile di battipaglia e, e quindi eh, ci sono anche delle problematiche riguardanti il ciclo dei rifiuti che non è affatto regolare in questo momento e dunque affrontiamo le varie problematiche ancora di competenza provinciale.